Nessuno faccia un passo avanti, i volontari li schifo. Nessuno faccia un passo indietro, i vigliacchi li schifo. Quando nella mia grotta pipistrelli neri, nella tua gabbia pappagalli gialli. A volte il desiderio è vuoto.